Allora, questo è il coso che ha fatto Peppi, vediamo. Best of di Lucy Lane, vediamo. Madonna, che volume alto! Ok. Anzi, facciamo così nel caso debba. Eh, questo non si può far vedere... Ma dove l'hai presa sta clip? Dove cazzo hai preso sta clip? Dove l'hai presa? Oh, che schifo! Mi ha snaricciato il coso sulla tastiera! Ma buongiorno a <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Occhio al cielo. <ride> Se non la ricordo neanche tre per io. Tell A punamata ragazzi! Un altro <ride> umano ha il 20% di probabilità in più di portarmi a casa a fine cena. Mi disoccia! Che cazzo stavo dicendo? No, no mi disoccia! Oh, che bel posto! Ve lo giuro! A ragazzi! tremendo, tremendo! Eh. <ride> Cos'è? Lesmart me... libre su Amazon Music. Ma quindi non avete sentito niente finora? Ma... Meglio. What the fuck! In periodo. Soy E Matteo, Lesmart me... libre su Amazon Music. È solo per nascondere l'amore che provo per te um. e Facciamo sesso um. I videogiochi sono i migliori amici dell'uomo Oddio che cazzo Cos'è? Non era ancora stato pubblicato. Eppure fui criticata per quella scelta. Io da altro caffè, eh. Grazie, grazie. Lucy, grandissima. Hai visto? <ride> girare <ride> Più veloce! Se no non fa la schiuma cazzo! Sei super bravo, cazzo! Ma sei super bravo! Mi iscrivo pure, attivo pure la campanella, tutte! Ma sei super bravo! Allora...